Buongiorno a tutti voi e bentornati. Oggi vi presentiamo il volume tecnico Guida alla stampa 3D. Autore Daniele Vettrucci, editore Libri Sandit. Concetti fondamentali, utilizzo, costruzione, trucchi e segreti. Vediamo alcuni dei contenuti. Cos'è la stampa 3D e i diversi tipi di stampante. Stampanti a filamento plastico. Come costruirsi la propria stampante 3D. Montaggio di una stampante venduta in kit. Tarature e regolazioni iniziali. Software gratuito per la nostra stampante 3D. La prima stampa. Impostazioni del programma di slicing. Stampare oggetti particolari. Finitura superficiale delle stampe. Dove reperire gli oggetti da realizzare. Progetti realizzati. Glossario. Il costo del volume è di 9,90€. Guida alla stampa 3D. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo con un nostro prossimo video. Saluti da Elettronica Didattica.